Io leggo perché ho preso il vizio. Io leggo perché non ho altro da fare. Io leggo perché siamo in pochi. Io leggo perché ho tempo. Io leggo poco perché non ne ho. Io vorrei leggere di più. Io te lo leggo negli occhi. Io leggo Braille, che non è un autore francese io leggo veloce, io leggo a voce alta, io leggo perché non mi piace alzare la voce, io leggo per addormentarmi, io leggo per sognare, io leggo al contrario, io leggo le carte, io le divoro. Io rileggo. Io leggo tutto d'un fiato. Io leggo anche i bugiardini dei medicinali. Io leggo che è un piacere. Io leggo in piedi, a letto, in trami, in sala d'attesa, in ascensore, a tavola e al cesso. Io leggo annoto, sottolineo e segno. Io leggo di nascosto. Io leggo per far dispetto. Io leggo perché scrivo. Io scrivo perché leggo. Io leggo perché cresco. Io leggo perché questo mondo non mi piace. Io leggo per cambiarlo. Io leggo per evadere. Io leggo perché sono vivo. Io sono vivo perché leggo. Io leggo quando c'è una storia. Io guardo le figure, io salto le pagine, io leggo perché mi faccio un'opinione, io leggo perché un'opinione ce l'ho già, io leggo nel pensiero, negli occhi, nel futuro, io leggo e mi innamoro, io leggo per sedurre, io leggo per saperne di più degli altri. Io leggo e qualche volta rido, qualche volta piango. Io leggo e ci penso su. Io leggo e approvo. Qualche volta no. Io leggo perché c'è chi vorrebbe proibirlo. Io leggo perché almeno imparo qualcosa. Io leggo perché non mi costa niente. Io leggo perché mi diverto, perché mi rilasso, perché mi sfogo. Io leggo quel che mi pare, perché mi piace. Io leggo perché sento che mi fa stare bene io leggo punto e basta, io vado al circolo dei lettori.